Ciao a tutti, quest'oggi vi facciamo vedere come accorciare la catena sulle nostre moto. Innanzitutto, dopo aver tolto la catena della moto, eh, possiamo procedere ad accorciarla. Ci sono due metodi, il primo è quello attraverso un apposito strumento che è il taglia catena. Eh, il secondo metodo invece, che è quello che vi faremo vedere noi, è eh, più alla portata di tutti, in quanto non richiede strumenti in particolare. Quello che ci servirà sarà semplicemente un flessibile e un cacciaspine o qualsiasi punzone eh, per poi eh, fare pressione sulla maglia per farla uscire. Una volta tolta la catena, la eh, fissiamo in una morsa. Eh, possiamo utilizzare un qualsiasi straccio in modo che eh, non si rovini quando viene, quando viene chiusa. A questo punto eh, continuiamo, ci dobbiamo morire di un flessibile, molto importante è quello di svolgere il lavoro in totale sicurezza, cioè utilizzeremo sempre dei guanti per lavorare e degli occhiali in modo da evitare che... Eh, i residui di ferro vadano negli occhi. Eh, per il procedimento eh, con il flessibile andremo a limare eh, ed appiattire i perni che tengono fisse le maglie, bisogna tornare nella situazione di partenza ovvero dovremo avere eh, la situazione eh, di questo tipo in cui si può reinserire la falsa maglia. Procediamo con togliere una maglia per volta in modo da non trovarci in situazioni scomode successivamente ad avere la catena troppo corta. Quindi una volta dopo aver limato i due perni con un cacciaspine o un qualsiasi punzone faremo pressione in modo da farli uscire. Dopo aver usato il flessibile eh, si possono intravedere appunto le sagome dei due perni. A questo punto con il nostro perno o cacciaspine andremo a posizionarci esattamente sopra i due perni e eh, con un martello faremo pressione in modo da farli uscire. Mettiamo la catena più comoda possibile sulla morsa in modo da fare pressione. A questo punto con semplicemente si spingono via i perni e si toglie la maglia i primi colpi per far uscire i perni dovranno essere ben assestati questo perché nel momento in cui siamo andati ad agire con il flessibile abbiamo creato delle bavette che possono impedire ai perni di uscire quindi i primi colpi ben assestati e poi come avete visto successivamente i due perni verranno via con facilità come vedete ora siamo tornati nella situazione di partenza con una maglia in meno, quindi andremo a rimontare la catena sulla nostra moto e eh, possiamo mettere la falsa maglia per chiuderla. Verifichiamo che eh, avendo tolto una maglia la catena sia della giusta lunghezza, se abbiamo bisogno di togliere un'altra maglia ovviamente ripetiamo il procedimento. Bene, il lavoro è concluso, ricordatevi però di svolgerlo come ho detto all'inizio in totale sicurezza eh, dato che utilizziamo un flessibile. Se avete bisogno di vedere come si montano catene, corone e pignone, cliccate nel link alla mia sinistra. Se il video vi è piaciuto mettete un pollice all'in su, se non vi è piaciuto invece un pollice all'ingiù, ricordatevi di iscrivervi al nostro canale e per qualsiasi domanda o opinione potete lasciare un commento e noi vi risponderemo. Alla prossima!